Dunque, riprendiamo il discorso del martedì scorso, eh, devo aggiungere solo ancora un paragrafetto ai ragionamenti che facevamo sul eh, modello tecnologico, abbiamo parlato eh, eh, all'interno del modello IT, del modello tecnologico propriamente detto, quindi ess essenzialmente le componenti che abbiamo chiamato più hardware, e le, invece del modello applicativo cioè dei metodi con cui si sviluppa tutto il software che gira su questo hardware. Eh, e abbiamo, ad esempio, commentato un pochino questa immagine che ci fa vedere che in realtà di modelli applicativi, di, di, di, di, di soluzioni diverse, di paradigmi applicativi diversi, che si basano ovviamente su combinazioni hardware diverse, cioè se ho più elaborazione sul client avrò bisogno di client più potenti, se invece ce eh, l'ho tutta sul server avrò bisogno di client più semplici, ma il server. Eh, più sofisticati, eh, quindi c'è questa interazione tra il modello applicativo e ovviamente l'infrastruttura eh, hardware di calcolo. In realtà l'altro elemento di cui bisogna tenere presente anche è la connettività, cioè, qualsiasi sistema informativo oggi che non sia basato sul modello di 30 anni fa a mainframe in cui c'è un unico calcolatore, poi ci sono i vari terminali sparsi, eh, oggi è cioè qualunque modello applicativo è basato sulla distribuzione delle lavorazioni tra diversi nodi, tra diversi server e diversi client. No? E ovviamente il tutto per funzionare richiede che questi vari nodi siano collegati tra di loro. Siano collegati tra di loro attraverso le varie tecnologie di rete. Adesso non stiamo chiaramente a, a fare un corso sulle varie tecnologie possibili di rete, eh, ma dire. Per fortuna le tecnologie di rete oggi si sono evolute talmente tanto per cui semplicemente tu ti preoccupi del fatto che sei o non sei connesso, poi in realtà quando sei connesso lo puoi essere in una moltitudine di modi tali per cui eh, effettivamente le tecnologie sottostanti sono più complicate, prendiamo anche solo eh, il cellulare che dentro di sé, sopra diciamo così, il livello TCP e IP, eh, di, di connettività di rete a, alla, alla rete internet sotto, gli sotto, cioè, eventi sottostanti, ha almeno 3-4 modalità diverse di connessione no? che potrebbe collegare attraverso il 3G, il 4G, il 2G eh, il Wi-Fi, a volte anche facendo Bluetooth su, facendo ponte su un altro dispositivo eccetera quindi sono tutte modalità di rete diverse sostanzialmente diverse, con caratteristiche diverse sia di velocità che di costo che di raggio che alla fine hanno lo stesso effetto, ti permettono di essere collegati. Però ovviamente tutta questa infrastruttura va progettata. Allora, fin tanto che sto parlando di terminare l'utente, posso dire, beh, si preoccuperà l'utente di riuscire a collegarsi. Ma quando sto pensando all'infrastruttura server, eh, devo decidere quale tipo di tecnologie diretta utilizzare. Allora, ho tutto in un'unica sede e quindi mi serve una rete super veloce in fibra per collegare i vari server tra di loro e poi mi serve un collegamento alla rete internet che permette agli utenti di accedere? Oppure il mio data center è diviso su più sedi? E allora come le collego tra di loro queste sedi? Usando la rete pubblica, quindi facendole parlare su internet, usando una rete privata e quindi chiedendo un all'operatore diciamo di comunicazione di affittarmi una certa banda di rete privata che posso usare solo io eh, tra una certa serie di reti punto punto. Le soluzioni sono... Le più, le più disparate. E ovviamente il costo di una connessione dipende da tre fattori normalmente, la distanza che devo coprire, eh, la velocità a cui voglio trasmettere e la quantità di dati che ho bisogno di scambiare. Queste sono le nuovo stime no, che impattano, immaginate, la distanza su, sull'organizzazione dove voglio mettere i vari data center, come mi organizzo, metto tutto sul cloud, tengo tutto a casa mia, divido a parti, eh, e invece i dati sul traffico, sulla velocità, dipendono invece fortemente dal, dal volume di, di, di operazione. Quindi qua, anche qua c'è un problema di dimensionamento. Ho un'infrastruttura critica che è quella che permette di far comunicare tra di loro i vari dispositivi e quindi erogare il servizio nel suo complesso, che però dipende da una serie di ipotesi che io faccio sull'organizzazione che intendo darmi, logistica e sui volumi no, di utilizzatori ehm, vabbè poi qui come dicevo non, non, non vado a farvi perché anche probabilmente l'avete già la, la visto in quattro corsi diversi, una tassonomia delle reti locali, rete geografica, geografiche metropolitana metropolitane e cose di questo genere anche perché in realtà questi tipi di tassonomie tendono a essere rapidamente superate ogni, ogni anno da nuove, eh, da nuove tipologie di reti no? Ehm la, la, la grossa distinzione dal, dal nostro punto di vista è al di là delle tecnologie di connessione che poi hanno dei rapporti costi benefici diversi, ma c'è una grossa differenza tra reti pubbliche e reti private. Cioè, parlare su internet, sto usando un'infrastruttura pubblica che non è di mia proprietà, quindi mi costa di meno, l'utente che si collega al mio sito sta pagando lui la connessione nella sua bolletta DSL, oppure nella sua, bolle, nella sua ricaricabile cellulare o quello che è. E quindi è una rete, un'infrastruttura di comunicazione è pagata un po' da tutti, un po' lo pago anch'io ovviamente perché se il mio server ce l'ho collegato a internet, pagherò una, una bolletta ben più salata di quella dei miei utenti, no? però l'infrastruttura è condivisa, non c'è un punto unico di controllo, non c'è un punto unico di responsabilità, se qualcosa non funziona, le cause possono essere 12.000 dipende da che operatore è collegato l'utente eccetera eccetera quindi è una, sicuramente una riduzione dei costi enorme l'usare l'infrastruttura pubblica è anche un abbassamento dell'affidabilità il fatto che poi eh, quando io possa garantire di erogare un servizio eh, con continuità indipendentemente da cosa possono fare gli altri utenti eh, rispetto invece in pubblica. rispetto invece a un'infrastruttura privata quindi linee, come si dice una volta linee dedicate eh, in cui io non solo diciamo così, ah, chiamo un operatore telefonico e gli dico fammi una linea che abbia che ne so, fino a 100 megabit ma, di, ma prenoto 100 megabit al secondo fissi, sempre questi me li dai sempre per contratto eh, non se ci sono, se sono disponibili come la linea eh, La dopodiché questa velocità la raggiungete e ci colleghino tutti insieme perché immaginate quando voi andate eh, a prendere i soldi al banco ma ti dice il banco no, non te li posso dare perché c'è troppa gente che sta guardando Youtube e quindi non ho abbastanza banda per gestire le tue transazioni eh, quindi eh, ci sono aspetti di affidabilità, cioè io voglio essere sicuro di poter garantire il servizio e quindi compro, prenoto no, le, le, le, la connettività che so di, di usare che voglio, voglio essere certo di poter usare quando mi serve c'è anche un altro fattore di ehm, privacy o sicurezza dell'informazione cioè la linea che collega il bancomat che trovate in giro con la banca non è mai una linea internet no? ma tipicamente viaggia su una linea telefonica privata infatti no? un numero telefonico fisso eh, con una telefonata come se fosse sempre aperta punto a punto tra la centrale della banca o un concentratore che c'è da qualche parte e, eh, e il diciamo così, banco, ma quei dati lì, quelle comunicazioni non sono intercettabili se non andando fisicamente a prendere quel filo, quel filo telefonico. Cosa che invece una comunicazione su internet eh, pur con la criptografia, eccetera, ma può essere suscettibile di intrusioni, di... Eh, modifiche, di diciamo così, spionaggi. Eh? È una comunicazione che in qualche modo può essere intercettata. Okay? Eh, e quindi devo anche lì decidere quali sono le, le tipologie di comunicazioni che richiedono di essere protette maggiormente e quindi richiedono una, necessariamente una rete di tipo privato. Ci cioè, questi fattori qua essenzialmente che eh, impattano poco sul, sull'aspetto funzionale. Cioè dal punto di vista funzionale l'importante è che il nodo A quando deve parlare con il nodo B immaginiamo i nostri processi quando c'è scritto invia segnale, ricevi segnale vuol dire che lì una connettività diretta ci deve essere, punto e diamo per scontato che ci sia sufficientemente veloce ai fini del nostro processo, ai fini della nostra attività però da lì in poi è tutto un processo che si gioca su costi, eh, diciamo così, localizzazioni eh, quindi aspetti organizzativi, aspetti di costo, aspetti contrattuali Eccetera, che permettono di definire quali sono le tecnologie di rete. Per questo, tutto sommato, nella progettazione funzionale ce ne occuperemo praticamente per nulla, ecco, perché è un livello successivo che a livello funzionale diamo per scontato e poi nel momento in cui chiaramente devi andare a, fare, a decidere cosa fare, a fare degli investimenti, a fare dei lavori, e poi entrare nel dettaglio. Ehm, ecco, questo è per quanto riguarda l'appendice. La, la, che volevamo ancora fare sul modello IT. Poi il grosso, come dicevamo, dei ragionamenti li faremo sul modello funzionale. Ok, torniamo abbiamo questa figura dicendo un sistema informativo, si può vedere a livello macroscopico almeno da, da tre punti di vista. Quello IT, hardware, software e reti. E software vuol dire non solo scrivere il codice, ma anche e soprattutto come organizzarlo, eh, come progettare diciamo l'architettura complessiva dell'applicazione. Dopodiché eh, il modello IT di siti diversi, di sistemi informativi diversi, si somigliano, si somigliano tantissimo i livelli IT di sistemi diversi. Al giorno d'oggi, tutti i sistemi informativi che sono basati su essenzialmente interfacce web o interfacce mobile hanno la stessa tipologia di prodotti, non dico proprio di prodotti software o di linguaggi di programmazione, ma l'architettura generale è simile. Se io vado a vedere un sito, dal punto di vista fisico, vedo cosa c'è dentro, come hanno collegato, che software hanno installato, non capisco che cosa faccia, cioè è indipendente, fortemente indipendente dal livello funzionale, cioè che cosa fa il sito, perché può essere questa indipendenza, ma perché nel, perché nel corso dei decenni c'è stata una forte standardizzazione sull'hardware, sul software, sui linguaggi, sui modelli di sviluppo. Quindi, quindi, quando parlo di applicazione web based, ho già in mente una serie di componenti. Poi dedicheremo una lezione e mezza a entrare più nel dettaglio su quello, eh, che sono sempre gli stessi, indipendentemente dal sito che sto facendo. Mentre invece, il, il, il livello funzionale si preoccupa proprio di chiedersi che cosa sta facendo questo sito, quali servizi eroga. E qui è qui che ci ritroviamo le cose che abbiamo già visto, che abbiamo già iniziato a vedere quali sono i dati gestiti da, dal sistema informativo, quali sono i processi erogati dal sistema informativo e poi il prossimo capitolo a cui via via ci stiamo avvicinando, quali sono i casi d'uso, eh, ossia quali sono le varie modalità pratiche di interazione da parte dell'utente, cioè come poi l'utente effettivamente può fare a mandare avanti questi processi, perché a livello di processo noi abbiamo sempre detto che qui c'è un'azione e questa azione richiede che ci sia un attore, una persona che faccia delle operazioni in collaborazione con il sistema operativo. Ecco, come avviene questo, non l'abbiamo ancora detto. Lo diremo a livello successivo, che è quello dei casi d'uso, che attiene sempre a livello funzionale, cioè usare il sistema, farlo funzionare, raggiungere gli obiettivi, fare in modo che il sistema porti avanti i processi, raggiunga i risultati previsti dei processi, elaborando ovviamente i dati. Quindi, ciò di cui ci siamo occupati finora, nelle settimane precedenti, è sempre stato sul lato del modello funzionale. Eh? Eh, noi abbiamo fatto delle scelte Modellazione dei dati, modellazione dell'interazione con il non è l'unica notazione possibile eh, ad esempio appunto quando facevate i corsi di base di dati la parte del modello concettuale la disegnavate con un modello che è più concreto rispetto alle classi UML che è il diagramma di tal relazione diverso, si somiglia molto non è esattamente la stessa cosa è un formalismo leggermente diverso che ha ovviamente uno scopo diverso quindi negli anni sono stati proposti molti formalismi quello che vediamo qua è un esempio che formalismo useranno quando andrete a lavorare da qualche parte non ve lo so dire ma alla fine sarà una variazione sul tema di questi con cui stiamo giocando qua essenzialmente. Ehm, ecco in particolare dal punto di vista del, dei processi noi siamo partiti ragionando su un livello di dettaglio eh? del processo che cosa fa, di quali fasi è composto attraverso ad esempio questi diagrammi dell'attività che abbiamo visto che poi per comprendere il funzionamento devono sempre fare riferimento a un diagramma delle classi che dica quali sono le informazioni che vengono gestite in realtà esiste anche una, ehm, una rappresentazione un pochino più ad alto livello e qui vedremo, ne esistono molte, no? però vi, vi faccio un flash di una di queste che ha questo nome un po' strano, craso, che sono l'iniziale dei vari passaggi di cui è composta. Eh, quindi potrebbe essere un modello che è utile a livello molto ma maggiormente macroscopico, a eh, livello più macro, per ragionare sui processi che ci sono per capire meglio come i processi si vanno a incastrare tra di loro e incastrare all'interno dell'azienda. Eh, dopodiché, come si svolgono all'interno questi processi, lo sappiamo perché abbiamo eh, gli activity Diagram che abbiamo già iniziato eh, a, a conoscere. Quindi essenzialmente un processo, tanto per ri ridare la definizione, eh, è un insieme di attività che vengono compiute, che partono da determinati input e producono determinati output, e questi input o output li vediamo in senso molto generale, perché potrebbero essere informazioni, potrebbero essere oggetti, materia, materie prime, prodotti finiti, conoscenza, o eh, quindi semplicemente dati, numeri, risultati che entrano oppure escono all'interno del processo. E sappiamo che ogni attività, il processo nel suo complesso ha degli ingressi e delle uscite, ma ogni attività, ogni passo al suo interno ha anche lui dei suoi ingressi e del, delle sue uscite. Quindi ogni azione che compiamo prende, certi dati per noti e ne produce altri nuovi oppure fa cadere certe cose e sappiamo che ogni attività deve essere identificata attraverso un ruolo di chi la deve, eh, di chi la deve svolgere, no? ecco, tutto questo noi lo è in concreto, ad esempio con le attività, sulla base di questo ipermodello. Oppure potrei fare un processino che fa semplicemente un piccolo passo, ma quel piccolo passo da solo magari non, ha, non produce un risultato utile se non collegato a qualche cos'altro. Allora, facendo così ho parzializzato troppo, ho fatto dei processi troppo piccoli. Devo trovare la dimensione giusta per cui semplicemente il processo riesce riesco a capire cosa fa è focalizzato su un certo obiettivo e questo obiettivo è possibilmente visibile e misurabile. Il discorso della misurabilità torneremo decisamente più avanti. Eh, i, eh, I processi, no, modellare processi serve tra le altre cose ad aumentare il livello di automazione. Questa frase dice essenzialmente che... Eh, il livello, la, la, la, la maggiore automazione di solito aumenta l'efficienza, se fatta bene, non è detto che aumenti l'efficacia, vuol dire che alla, alla fine non è detto che avere dei processi automatizzati porti a un risultato migliore in sé, magari porta a un risultato, quindi l'efficacia del processo che, il giudicato, valutato dal punto di vista del risultato finale, magari non cambia, ciò cioè che può cambiare è magari l'efficienza nel senso di arrivare a quello stesso risultato finale con meno costi o con meno tempo, con meno risorse spese eccetera eh, ecco vediamo ad esempio no, come si può descrivere secondo questo modello Craso un processo a un livello un pochino più alto questo modello ve lo racconto perché ci aiuta a capire un po' meglio come si vanno a incastrare queste attività diagram che abbiamo fatto all'interno dell'organizzazione, all'interno della pianificazione delle attività più in generale. Eh, allora, secondo questo modello, un processo viene definito come una sequenza di attività che vengono svolte da una o più organizzazioni su oggetti materiali o immateriali, il tutto per asservire, per soddisfare delle richieste che arrivano dall'esterno. Stiamo, tutti questi processi, se, se, se ce ne siamo resi conto, sono processi, come si dice, reattivi. Cioè, tutto inizia con qualcuno che fa una richiesta, da soli non vanno avanti. Quindi stiamo immaginando un modello aziendale in cui ciò che scatena tutto è una richiesta esterna, che può essere un ordine cliente oppure può essere una richiesta diciamo, del management interno che decide di investire o di portare avanti determinate attività. Però dovremmo essere sempre in grado di tracciare la scintilla che ha fatto partire il tutto, eh? e mai cadere di fronte alla domanda, perché stai facendo questo? Eh, no, dovrebbe esserci sempre una catena che ti permette di tracciare la causa, no? chi, chi l'ha richiesto, e quindi alla fine poi anche la contabilizzazione dei costi, capire dove va a finire quel tempo, quelle risorse. Quindi questi processi hanno sempre un punto di partenza, e poi un punto di arrivo c'è cioè il risultato materiale o immateriale a chi viene consegnato. Per descriverlo in modo semplice, vediamo um, come fosse quasi una black box, un processo. Eh, lo possiamo modellare secondo queste cinque eh, parole chiave. Il richiedente, chiamiamolo customer, la richiesta, cioè che cosa ha chiesto questo customer, che cosa viene fatto a seguito di questa richiesta, l'attività. Come questa attività ehm, viene ripartita all'interno dell'organizzazione, cioè un'attività che coinvolge solo un ufficio, la prende, la fa, a finito, oppure coinvolge più entità organizzative interne, e poi quale sia l'output. Quindi noi partiamo con una richiesta fatta da un customer e arriviamo a un output. Il processo si svolge secondo una serie di attività, ciascuna delle quali tocca una parte dell'organizzazione. E questo... Eh, diciamo così, propone quel coloro che hanno proposto il modello Craso hanno diciamo, inventato una modalità anche grafica no? di indicare questo fa vedere che il processo è questa sorta di, di freccia rosanga in questa forma qua in mezzo che al suo interno contiene varie attività ma riceve sempre in ingresso una richiesta e produce sempre in uscita un risultato, un output e è sempre identificato chi è il richiedente, quindi qual è l'attore che ha compiuto la richiesta, e che quindi tendenzialmente è anche lui il destinatario dell'output. Se ti ho fatto una richiesta è perché io o voglio avere la risposta o voglio essere sicuro che ci sia perché eh, o eh, magari la risposta, il bene materiale che mandato a qualcun altro, ma l'informazione che questo processo è stato concluso al richiedente deve arrivare. E vediamo che questa, questo processo attraversa più organizzazioni diverse, può attraversare più organizzazioni, ciascuna organizzazione, ad esempio il livello organizzativo 1 è responsabile dell'attività 1, il livello organizzativo 2 è responsabile dell'attività 2 e 3, organizzativo 3, i responsabili sono un incrocio, una matrice tra le attività da fare e le organizzazioni che ne sono responsabili. L'insieme di queste attività compone lo svolgimento del progetto, il dettaglio del sequenziale parallelo eccetera, cioè qui cui non lo, non lo vogliamo ancora vedere, non ci interessa. Ci interessa più capire, come dicevo, l'inserimento di questo processo all'interno del sistema organizzativo che cosa E queste organization qua sotto cosa sono? Eh, possono essere cose diverse a seconda di come lo leggiamo eh? Eh, possono essere processi che si svolgono unicamente all'interno della stessa unità organizzativa ad esempio io posso avere il finance department quindi il settore contabilità e a questo settore di contabilità arriva da parte del dei livelli corporate, quindi della dirigenza, una richiesta di informazione. Allora, questi signori a fronte di questa richiesta di informazione devono raccogliere i dati, analizzarli, fare una relazione e come output c'è questa relazione che viene mandata al management. Allora, questo è un processo che qui è chiamato monofunzionale. Non perché fa una cosa sola, ma perché la funzione organizzativa coinvolta è unica è un processo che si svolge tra queste quattro mura abbiamo questo ufficetto, siamo noi due, ce ne dobbiamo occupare arriva la richiesta, generiamo il report e sono la tipologia di processi che richiedono la minima quantità di collaborazione e comunicazione perché il loro svolgimento dall'inizio alla fine è sempre all'interno della stessa struttura organizzativa quindi sa, dipenderà solamente da un, un singolo responsabile che è responsabile di questo finance department, coinvolgerà un numero limitato di persone e così via. Questo è il livello più piccolo. Abbiamo i vari livelli organizzativi dell'azienda e ogni livello organizzativo gestisce dei processi propri, solo suoi, che coinvolgono solo lui. Gli arriva la richiesta e svolge elabora. Questo è il livello del sistema tanti dipartimenti isolati tra di loro ciascuno dei quali sa cosa deve fare fa cose no? indipendentemente dagli altri tra l'altro è anche più flessibile se quel dipartimento domani decidesse di cambiare le proprie procedure interne lo può fare senza modificare l'interfaccia esterna richiesta risposta Quindi, eh, qui non stiamo parlando solo del sistema informativo chiaramente, no? stiamo anche parlando dell'organizzazione delle, fun delle funzioni, delle attività di cui il sistema informativo è un pezzo, ma anche se non ci fosse il sistema informativo facessimo tutto su carta, questi modelli qui valgono lo stesso. Eh, ecco, quella tabellina che c'è sotto è la mappatura no? a, sec a seconda del modello CRASO di questo processo management reporting. Quindi se non è il processo a sinistra, poi ci sono le cinque colonne che seguono, che sono la CA, il customer, la request, l'activity, eh, la summary e l'output. No? cioè l'organizzazione all'auto, in questo caso l'organizzazione è una sola. Il caso più normale invece è avere dei processi un pochino più complessi che coinvolgono più di una unità funzionale organizzativa dell'azienda. Quindi, classico esempio che vi ho fatto fin dalla prima lezione, quando arriva un ordine, eh, ossia devo coinvolgere sia eh, la fornitura che la spedizione, quindi sia l'esecuzione dell'ordine che l'invio del, della merce al, al mio cliente, cliente che può essere in questo caso di nuovo a vedere come corporate oppure potrebbe anche essere un cliente esterno. Allora in questo caso cosa succede? Succede che anche qua a fronte di una richiesta esterna ci sono varie attività che vengono scatenate, devono essere scatenate con certe regole, con certi ordini sequenziali, ma a un certo punto la gestione no, di questa attività passa da un'organizzativa un all'altra, da un reparto all'altro. È un po' come le varie swim lane, in cui a un certo punto sono coinvolte alcune e poi sono coinvolte altre, perché i responsabili di una certa parte del processo sono diversi. Qui non c'è ancora tutto questo livello di dettaglio, però vediamo che sono coinvolti più funzioni diverse, interfunzionali, quindi non monofunzionali, una funzione sola, ma più funzioni aziendali diverse. E questo richiede, quindi cosa vuol dire dal punto di vista organizzativo? Richiede uno, che i due reparti comunichino in un modo chiaro, strutturato formalizzato. Perché io ho una richiesta semilavorata, ne faccio un pezzo e poi passo a te che dovrei fare il pezzo successivo questa comunicazione deve essere tracciata chiara e chi fa il pezzo successivo, ad esempio questo dipartimento qua, deve poter risalire a qual è la richiesta originale per cui è partito il tutto. Quindi questo deve esserci comunicazione, deve esserci condivisione delle informazioni, perché io non, non, non posso solamente darti la merce che ho preparato, devo anche dirti, chi era il cliente, che sconto aveva, che indirizzo fatturarlo, che, che indirizzo che indirizzo fatturarlo, la sua partita IVA, eccetera, che sono informazioni che avevo nell'ordine, ma che non fanno parte semplicemente dell'ordine, no, dell'output dell parziale che ho prodotto. Nel caso in cui abbiamo un sistema informativo questo è facile, perché vuol dire che la base di dati, il modello concettuale, è condiviso tra le varie funzioni. Ciascuna funzione vede il pezzo che gli interessa, ma i dati sono in un posto solo e viene passata solamente l'informazione specifica di quell'ordine no? quindi richiedevamo, dicevamo, che ci sia comunicazione formalizzata tra i vari livelli so a che punto devo coinvolgere te e come farlo e deve esserci ovviamente eh, l'accordo, la condivisione del, sul processo cioè sulla sequenza dell'operazione non è che adesso, da domani, tu, il dipartimento a di destra, decidi di cambiare il modo di lavorare senza mettersi d'accordo con il dipartimento di sinistra, se no, poi il processo smette di funzionare. Quindi dal punto di vista organizzativo, i processi interfunzionali sono ovviamente più complessi da gestire, più complessi da cambiare, no? richiedono diciamo così, un overhead maggiore per essere gestiti. L'esistenza di un sistema informativo che possa gestire questi processi Può sicuramente semplificare l'attività, perché in qualche modo facilita sia gli aspetti di comunicazione che di condivisione di informazioni, che anche di visibilità, ma fin dove è arrivata sta roba? Dove si è fermata? Sulla scrivania di chi si è fermata? Domanda banale, ma in Italia di solito non ha mai una risposta. Ehm... I mancati sistemi informativi ovviamente questi processi ci sono lo stesso, ma hanno una complessità maggiore di gestione e un rischio di, di errori maggiori. In realtà eh, c'è anche un caso sfortunato, il caso sfortunato relativo a questi processi di interfunzioni è quando il Dipartimento 1 abbia un suo sistema informativo e il Dipartimento 2 ha un altro suo sistema informativo. Qui c'è il sistema informativo della produzione, in cui produco i miei beni, traccio le macchine, la produzione, le scorte, la manutenzione, eccetera, e dall'altra ho le spedizioni. Cioè, se devo fare spedizioni, a me arriva un cubo, una scatola, con, con roba dentro, ma non mi interessa più di tanto. Mi interessano più altri fattori, tipo i fornitori, i contratti, i tempi, eccetera. eccetera. Quindi se uno parte unicamente dalle esigenze del reparto 1 e dalle esigenze del reparto 2, costruisce i sistemi informativi molto diversi tra di loro. E a volte succede così davvero, perché magari i tempi di informatizzazione, diciamo, sono stati diversi. Sono partiti di qua, oppure di qua c'è un prodotto di mercato, di là non sono dovuto costruire, l'ho fatto prima, l'ho fatto dopo, eccetera, eccetera. Quindi, quando parliamo di processi interfunzionali, quindi coinvolgono più funzioni aziendali, se sono fortunato sono funzioni aziendali diverse che si appoggiano sullo stesso sistema informativo. Se sono meno fortunato, le funzioni aziendali a loro volta avranno sistemi informativi diversi o parti di sistemi informativi diversi. E quindi c'è un... Devo tenere in conto un gradino di complessità in più in cui non devono solamente comunicarsi o coordinarsi le persone, ma ci vorranno degli sviluppi informatici per far comunicare e coordinare i sistemi informativi di risultati. Che magari sono stati realizzati a decenni di distanza, e quindi usano anche tecnologie, e linguaggi di programmazione molto diversi rendendo la comunicazione non sempre del tutto agevole. quindi tutte le volte che oltrepassiamo un confine c'è del lavoro in più, c'è della complessità in più da gestire ci sono dei costi in più da gestire per questo è importante capire se un processo quante unità organizzative coinvolge più ne coinvolge più comincia a sudare hm? al solo pensiero poi c'è il livello ancora successivo, in cui possiamo avere dei processi interorganizzativi, interaziendali se vogliamo, in cui il completamento del processo stesso richiede non solamente una o più funzioni interne alla mia azienda, ma richiede la collaborazione di aziende diverse. E quindi questo, diciamo così, processo. A un certo punto viene svolto in una prima fase da una certa azienda, poi in una seconda fase viene svolto da una un'azienda diversa e poi da una terza azienda ancora e così via. Allora, dal punto di vista dello svolgimento del processo non è molto diverso rispetto a quello precedente, perché comunque ho livelli diversi che in qualche modo devono coordinarsi e comunicare. Il fatto che però siano aziende diverse ovviamente mi annulla. L'ipotesi che possono condividere lo stesso sistema informativo. Non è che i dati della mia azienda li condivido con quelli dei miei fornitori e dei miei clienti, no? Così, perché tanto ci amiamo tutti. Eh, ogni azienda avrà i suoi sistemi, li gestisce con la sua logica, quindi di sicuro stiamo passando, pensando a una comunicazione non solo tra organizzazioni, tra aziende diverse, ma anche tra sistemi informativi diversi, questo è un dato per scontato con un'eccezione se vogliamo, quando uno di quegli enti sia talmente più grosso e forte degli altri da imporre agli altri l'uso del proprio sistema informativo. Senza andare tanto lontano, quando c'era Fiat a Torino, tutto l'indotto usava, le fabbriche che costruivano parti meccaniche per Fiat, usava sistemi informativi che aveva deciso Fiat. Fiat ha detto, vuoi vendere a me? Dotati di questi programmi, invece sono i programmi da usare, li configuro in questo modo, e lì facciamo viaggiare gli ordini eccetera, eccetera. Eh, allora in quel caso è vero che sono sistemi informativi fisicamente distinti ma sono stati progettati già in una visione complessiva e questo però capita quando in questo processo appunto c'è qualcuno che ha dei rapporti di forza talmente più, talmente maggiori da poter imporre qualcosa sul resto della catena ehm Ma nel caso normale questo non succede, ovviamente, e quindi devo sempre pensare che il dato a un certo punto passa da un sistema informativo a un altro e quindi deve essere travasato da, un, da una base dati, da un modello concettuale a uno diverso, magari perde informazioni, magari viene rappresentato in modo diverso, ci sta. Insomma è un punto di analisi, un punto di attenzione. In, analisi. Eh, in realtà rispetto al caso precedente abbiamo una, for una piccola fortuna in più. Perché mentre nel caso intraaziendale e interfunzionale, cioè più funzioni diverse all'interno della stessa azienda, o magari sistemi informativi diversi, o porzioni diverse di sistemi informativi, ma sono tutti sotto il mio controllo, mio come azienda, quindi se qualcosa va storto è un casino perché sì. devo riuscire a guardare di qua, di là, dove è sbagliato, eccetera, in questo caso interorganizzativo, interaziendale, a me di che cosa fanno gli altri a casa propria non mi interessa. Quindi se io sono l'azienda numero uno di questa filiera a me interessa che ci sia un modo condiviso, chiaro e non, non repudiabile diciamo di passare informazione all'azienda numero due poi di come sia fatto il sistema informativo dell'azienda numero due funzioni bene, funzioni male, sia lento, sia veloce, sia costoso si rompe ogni due giorni, non mi interessa fin tanto che è in grado ovviamente di portare avanti il processo quindi le barriere in questo caso, il disegno dovrebbe suggerirlo, non sono più linee tratteggiate leggere, ma sono linee spesse. Cioè, da una parte all'altra il processo va avanti, l'informazione viene, tras viene trasferita, ma ciascuno rimane responsabile del proprio, del proprio orto, giardino, orticello, cioè del proprio sistema informativo interno alla propria azienda. Cioè, ciascuno si fa il suo pezzo, è come se fossero tanti processi intraorganizzativi, ciascuno dei quali diventa diciamo così, un richiedente rispetto a un altro. L'unico che rimane col cerino in mano in questo caso è il customer, che fa la richiesta a qualcuno, se la vede soddisfatta da qualcun altro, se qualcosa va rotto nel frattempo, qualcosa non va, non so più con chi prendersela, oppure in realtà non, non sa neppure non è neppure consapevole del fatto che lì sotto ci sia una filiera di aziende diverse che concorrono tutte insieme all'erogare un determinato servizio adesso se noi ordiniamo da Amazon e c'è consegna a Bartolini piuttosto che di HL, siamo ormai abituati in qualche modo si sarà messi d'accordo lì ci sono livelli di complessità giganteschi a partire dai jet che girano di notte eccetera ma tutto sommato le cose funzionano l'importante è che ci arrivino quindi questa complessità ce la gestiscono loro. In altri campi non è poi così. No? Quante volte tu dici c'è la linea, che ne so, Vodafone o Tisca che non funziona, sì, però è colpa di team, ma no, è colpa dell'operatore, è colpa di chi ti fattura, è colpa di chi fornisce le linee e ci sono questi rimpalli, no? quando proprio il servizio clienti non è tra le massime priorità. Per il fatto che non hai un'azienda unica che ti eroga il servizio dalla richiesta all'erogazione. i dati non sono allineati, tutte queste scuse qua che vi danno, no? Insomma, si ribaltano su questo tipo di modelli. Poi noi ormai sappiamo, questi modelli, questi schemi ci aiutano a ragionare sul livello macro, quali sono i processi, chi coinvolgono e quali sono le cose che devono essere fatte, da chi sono richieste e verso chi vanno i risultati. Poi per lo svolgimento dettagliato di ciascuno di questi processi, ovviamente noi ci facciamo i nostri eh, belli activity diagram in cui identifichiamo chi sono gli attori, poi qui ci sono altre notazioni possibili, ci sono messo qualche, qualche esempio per far capire che nel mondo non è fatto solo di UML, no, però appunto a, a questo è ad esempio la videata di un tool che permette di disegnare processi ma anche poi di renderli eseguibili. Per cui dentro ciascuno di quelle scatole scrive poi il codice e poi il sistema, il fatto ti genera quella parte del sistema informativo che, fa, che lo fa funzionare. Eh, e questo è un livello. Poi eh, il, il processo, non dico altro sugli attività di diagram perché in realtà l'abbiamo già subiti a, a sufficienza, eh, i, le attività e i processi sono fatti di azioni e ogni azione, dicevamo, richiede il coinvolgimento degli utenti, alcune azioni, la maggior parte delle azioni richiede che qualche utente compia qualche azione, poi alcune saranno automatizzate ma la maggior parte no. Quindi c'è un livello ancora più basso in cui ci chiediamo sì, ma in che cosa consiste visto dal punto di vista dell'utente a questo punto, non più dal punto di vista del processo l'interazione con quel sistema e per questo abbiamo bisogno di un altro tipo di descrizione più dettagliata più dal punto di vista utente poi entreremo in dettaglio nella settimana prossima eh, e noi sceglieremo di raccontare questo livello più dettagliato rispetto all'attività diagram, più dal punto di vista dell'utente e meno dal punto di vista del sistema o del processo, attraverso un formalismo che si chiama dei casi d'uso. Vi accendo solamente cosa significa questo disegno. Noi abbiamo degli utenti, identificati ovviamente da quello stilizzato, utilizzato, i casi d'uso. Ogni caso d'uso è un, un tipo di interazione con il sistema. Quindi può dire scelgo un libro, può dire questo è un caso d'uso, scelgo un libro, questo è un altro caso d'uso, acquisto un libro e questa linea continua indica che questo attore può attivare, può svolgere questo caso d'uso. In caso d'uso è una storiella che racconta cosa deve fare l'utente per comprare il libro cosa deve fare l'utente per scegliere il libro cosa deve fare l'utente per controllare lo stato di avanzamento del proprio ordine ovviamente queste attività sono attività che da qualche parte nel processo ci saranno ma mentre a livello di processo descrivo i vincoli logico-temporali cosa devo fare, quando, cosa devo fare prima, cosa devo fare dopo che scelte devo prendere, quindi decide in che sequenza, in che ordine è possibile fare le varie attività, quali dei casi duri descriveremo come ciascuna di queste attività viene svolta. Dentro, ogni, dentro ciascuno di questi casi duri ci sarà poi la descrizione, chiameremo una narrativa, una storiella, no? che racconta come l'utente interagisce con sistema. E qui ci stiamo avvicinando sempre di più alla protezione poi di dettaglio, di come il sistema informativo ti permette di fare questa operazione, permette a quell'utente lì di fare quell'operazione, mentre un altro utente potrà fare operazioni diverse. Quindi ci stiamo muovendo sempre dall'astratto, sempre più verso il concreto. La cosa più astratta di tutte è che è il modello concettuale, a cosa deve fare il sistema, in che ordine, quali vincoli logici o temporali ci sono, modello di processo, le modalità con cui vengono svolte le attività, e poi più avanti vedremo anche l'interfaccia grafiche con cui effettivamente i dati vengono acquisiti e presentati quindi una serie di passaggi che vanno da devo gestire questi dati a queste sono le videate del tuo sistema eh, l'altra componente del modello funzionale ovviamente è la parte del modello concettuale quindi noi eh, non vi parlo del modello concettuale perché l'abbiamo già ovviamente sviscerato quindi il livello funzionale per noi è descritto principalmente da questi tre modelli: modello concettuale, modello delle classi, diagramma delle classi, diagramma delle attività e diagramma dei casi d'uso in cui ci dovremmo introdurre. E è l'aspetto, se vogliamo, più importante del sistema informativo, allora, tutte queste informazioni, in particolare quelle sul modello funzionale, in qualche modo devono essere catturate, organizzate per costruire diciamo così, la specifica del sistema esiste e qui cominciamo, continuiamo a parlarne cambiando titolo il problema di capire qual è il modo migliore di arrivare a costruire e rappresentare e scrivere queste informazioni. Noi abbiamo finora lavorato in modo abbastanza intuitivo, facciamo questo diagramma, ragioniamo sul sistema. Quello che abbiamo fatto sono dei singoli tasselli di una visione di insieme che descrive il sistema informativo che dovrà essere costruito. Descrive per usare il termine corretto, i requisiti che un sistema informativo dovrà possedere. Allora, spendiamo un po' di tempo a ragionare su questo termine requisiti e a capire quali tipi di requisiti esistono al di là di quelli con cui abbiamo già lavorato. Qui stiamo sempre cercando di vedere i vari punti di vista. Questa figura, se non sbaglio l'avevamo già vista velocemente all'inizio, racconta un possibile modello di processo, che ho il diagramma AV, no? sullo sviluppo dei sistemi informativi. E dice che noi partiamo da un customer, un cliente, un richiedente, che ha dei bisogni, e finiamo con un prodotto finito, consegnato allo stesso cliente, il quale deve dire sì va bene funziona okay? quindi il cliente ha dei bisogni gli arriva un prodotto finito e questo prodotto finito deve, in qualche modo, deve soddisfare questi bisogni dal punto di vista contrattuale normalmente si prevede che il cliente accetti questo prodotto magari eseguendo dei test per verificare che effettivamente funzioni e faccia ciò che vuole questo nel mondo ideale fa sì che dei bisogni dell'utente io possa fare il giochino che stiamo facendo noi di analisi dei requisiti, capire poi come formalizzare questi requisiti, descriverli in un modo chiaro, ordinato, non ambiguo, eccetera, eccetera, tutto il lavoro che stiamo facendo, e poi qualcun altro, a partire da questi requisiti, faccia poi la progettazione del sistema, quindi progettazione generale, progettazione di dettaglio, e implementazione, poi ovviamente i dettagli di questo processo possono variare, ma a livello macro, a grosso modo, le fasi sono queste, e a ciascun passo ovviamente rilascia delle parti parziali o complete di sistema, ciascuna delle quali ovviamente dovrà essere verificata, testata, eccetera, eccetera. Quindi tutta la freccia che scende, che è la parte di analisi e progettazione, produce carta, produce documentazione, produce informazioni. sulla base del quale primo il sistema viene realizzato e subito dopo il sistema viene verificato. Verifico che funzioni secondo quanto c'era scritto nel progetto di dettaglio, le singole funzioni, le singole unità. Poi metto insieme più funzioni e verifico che funzionino come era definito nella progettazione generale. Poi metto insieme il tutto ho il sistema completo e ve dico che il sistema completo rispetti tutti i requisiti poi finalmente questo sistema lo consegno al cliente il quale lo verificherà. il primo passo è il più critico perché come vedete customer needs non è un rettangolo ma una nuvoletta perché il cliente che esprime i bisogni non lo fa quasi mai in modo già formalizzato e quindi la prima fase che è quella dell'analisi è proprio quella in cui dobbiamo riuscire a capire, carpire quali siano effettivamente le esigenze del cliente perché c'è forte rischio di incomprensione e questo è riassunto se cercate su internet di vignette di questo genere ce ne sono a decine che dicono eh, che cosa l'utente o il cliente aveva chiesto come l'analista ha compreso questa richiesta, come l'ha visto l'analista che ha fatto l'analisi, chi ha fatto il progetto invece ha capito questo, la progettazione, il programmatore che l'ha implementato ha fatto questo, in realtà che cosa voleva l'utente e come funziona nella realtà, cioè sono tutti livelli diversi che dovrebbero descrivere lo stesso sistema ma ognuno ci ha visto dentro una cosa diversa. Allora questa è una vignetta che normalmente fa più preoccupare che ridere, eh, perché, perché ci si ritrova molta della realtà che viviamo. Eh? Eh, ecco, forse una cosa che si dà quasi per scontato, invece non è, è che ciò che l'utente ti ha chiesto non è mai ciò che l'utente veramente voleva. Perché ciò che l'utente come diciamo noi, parla il linguaggio del dominio e non il linguaggio della tecnologia se un utente è, che ne so, responsabile di invento, un ospedale che ha bisogno di un sistema informativo per fare certe cose, lui ti parlerà nel linguaggio che conosce lui che, non essendo io un medico non so quale sia però ti parlerà di pazienti, reparti, farmaci, cure cose di tutto genere dando alle parole e alle frasi un significato che ha dietro di sé un background della sua cultura, del suo dominio specifico. Non ti parlerà di processi, di UML, di, di server, di HTTP, ovviamente. E eh, può darsi che nell'esprimere queste sue esigenze usando i suoi termini, in realtà stia dicendo una cosa diversa da quello che ha in mente. No, C'è tanto sottinteso normalmente nelle comunicazioni, nelle specifiche. Quindi l'aspetto la, la la forse più difficile dell'analisi, non il più faticoso perché quello è faticoso è far quadrare tutto, far tutti i dettagli, eccetera, ma quello più difficile è capire che cosa l'utente realmente vuole al di là di ciò che effettivamente ha detto. Ti dicono delle cose ma in realtà se vai a scavare ne volevano delle altre. Quello che l'utente di solito non sono capace di fare è a non progettare uno dei difetti quando andate a parlare con un potenziale utente tende già a dirti come vorrebbe il sistema fatto e invece bisogna resistere no? Ma come fa il sistema? ci penso io tu dimmi che cosa vuoi che il sistema faccia ecco la differenza tra come il sistema fatto come lo voglio, come vi ideate e quali sono le macro funzioni, le funzionalità del sistema per qualcuno che non abbia digerito un po' di informatica prima sono, è una domanda incomprensibile. Dice, ma te l'ho appena detto cosa vuoi che faccia? No, tu mai hai detto che vuoi un bottone lì e la vediata cosa Ma chi sono i utenti? Che, pro, che, che cosa fanno? No? Quindi bisogna riuscire il più possibile a capire che cosa vuole l'utente parlando il meno possibile del sistema informativo in quanto tale. Ma Dimmi i tuoi utenti cosa fanno. Dimmi gli infermieri che giornata fanno, che cosa devono fare, che informazioni scrivono, dove le scrivono, eccetera. E poi da lì capiamo quali sono i bisogni. Quindi questa fase qui è ovviamente la più critica. E questo è il lavoro appunto dell'analista. L'analista si siede col cliente, lo conosce, ne capisce le esigenze e formalizza queste esigenze il meglio possibile, in modo che da quel momento in avanti non ci siano più ambiguità, il pianista deve capire sia il linguaggio tecnologico che il linguaggio di dominio, eh, di dominio che poi dipende ogni volta perché va vale da un cliente diverso, la prossima volta sarà un cliente che fa impianti chimici e parla di cose completamente diverse la volta dopo sarà un cliente che fa piantagioni di foreste di Baobab e tu devi fare il sistema informativo e capire che, quali sono le problematiche i termini chiave eccetera eccetera in quel, in quel dominio questa fase qua di analisi dei requisiti quindi è un lavoro di, di, di ponte, di traduzione, che mette in collegamento il mondo del cliente col mondo dell'IT, col mondo della tecnologia informatica, degli sviluppatori, di chi fa il test, di chi fa le specifiche, di chi fa la progettazione e così via. E in questa fase ovviamente dobbiamo riuscire a produrre una documentazione che sia il più possibile chiara, completa e soprattutto che sia eh, rispettosa di ciò che il cliente realmente voleva, che effettivamente contenga queste informazioni. Quindi uno dei, degli output di questo processo di sviluppo del sistema informativo sono proprio i cosiddetti requisiti. E addirittura ci sono dei metodi in cui si studia l'ingegneria dei requisiti cioè le tecniche per riuscire a produrre dei requisiti fatti bene, in modo che poi da questi requisiti si possa produrre poi il sistema informativo, quindi siamo un'ingegneria in di secondo livello se vogliamo e questo ingegneria di requisiti in qualche modo cerca di separare le varie fasi, almeno concettualmente la prima fase è elicitation, una sollecitazione devo sollecitare il cliente a raccontarmi cosa vuole, facendo le domande giuste, cercando di capire le informazioni giuste dall'utente e facendomi dire cose anche che per lui sono scontate. Io una volta ho visto due persone litigare perché eh, nella fase di reingegnerizzazione di un sistema informativo, c'è cioè un sistema vecchio che devono rifare, devono farne uno nuovo, hanno fatto un prototipo di un pezzettino. E in questo prototipo non c'erano certe funzionalità. allora hanno litigato perché chi ha sviluppato questa parte ha detto ma scusa però di queste qua non ne avevamo parlato, non c'erano scritte, non erano hanno descritte. L'altro dice sì però nel sistema vecchio c'erano, voi il sistema vecchio lo sapevate, lo conoscevate. Perché non avete messo in quello nuovo? Quindi per uno era scontato che non dovesse essere fatto ma non c'è neanche pensato perché non avevamo discusso negli incontri che abbiamo fatto, non l'abbiamo scritto nei nella specifica di cosa doveva diciamo così, coprire il, il prototipo iniziale tra l'altro invece era totalmente scontato che visto che quella funzione c'era ma era talmente di base, era talmente ovvia che ci dovesse essere e non è neanche parso utile citarlo no, è come dire se voi prenotate una camera d'albergo controllate magari che ci sia la doccia, il bagno, il letto eccetera ma l'aria respirabile diamo per scontato che ci sia a scrivere, no? e invece in questo caso uno ha detto ma l'aria non c'è scritta e eh. poi questi errori si fanno spesso mi eh. è venuto in mente il fatto che quando ho ordinato il portatile che ho il fornitore non mi ha messo il modulo wifi dentro perché non l'ho chiesto esplicitamente i trucchi per abbassare il prezzo e vincere le gare sono anche questi che è un fatto importante senza voi fare nel 2016 va bene eh, però formalmente la ragione quindi c'è questa fase di elicitation di sollecitazione che è a metà tra la, la tecnologia e la psicologia in un certo senso, no? riuscire anche a far emergere le esigenze e capire e farsi capire anche no? perché poi tu devi riuscire a chiedere al, al cliente delle cose nel linguaggio che lui capisca in modo che la, la risposta che ti dà sia affidabile sia effettivamente utile, Io non puoi mai parlare di guadagno tecnologico. Poi, ah, quindi parliamo di interviste, di incontri. Sulla base di questo si fa l'analisi, l'analisi è a questo punto l'analista che si siede tra sé e sé, ragiona e si fa delle ipotesi su come può funzionare il sistema. Queste analisi vengono formalizzate, cioè, le scrivo poi in un documento strutturato. In alcuni casi, particolarmente critici, il risultato di questa formalizzazione può essere fatta non solamente a livello di documento, di grafici, di schemi, come facciamo noi, ma può a volte essere fatta in linguaggi formali di descrizione che ne permettono una verifica, anche formale. Se voi state progettando qualche oggetto che ha impatto sulla sicurezza un aereo, una centrale nucleare una centrale elettrica qualcosa di questo genere allora non basta dire raccontare a parole come funziona il sistema ma devi anche mettere giù come equazioni certe caratteristiche del sistema e dimostrare che il tuo sistema informativo soddisfa certi requisiti se si rompe questo pezzo cosa, cosa succede? la risposta non può essere non so la risposta deve essere l'ho previsto e succede questo e ci sono i metodi matematici cioè logico-matematici per poter descrivere queste proprietà dei sistemi e dimostrarle nonostante poi alla fine i bacchi software continuano a far schiantare le navicelle spaziali ma, eh, proprio perché il livello di complessità che abbiamo che dei sistemi che costruiamo è ben al di sopra delle capacità di formalizzazione che abbiamo ma cerchiamo di fare il nostro meglio quindi questi sono le varie, i vari livelli in particolare questa fase di formalizzazione arriva a definire quelli che sono dei requisiti. In questa fase noi siamo sempre ancora preoccupati di descrivere che cosa il sistema deve fare e non ancora la progettazione di come il sistema effettivamente funziona. L'analista non si deve mettere a discutere col cliente di dove mettiamo i server, quanti ne mettiamo, quanto ci costano, eccetera, eccetera. Questo è fuorviante, non sono cose da decidere e non sono cose che eh, siamo, sono relative alla fase dei requisiti. Magari può essere interessante capire chi sono i clienti, quanti possono essere, quante volte al giorno si collegano, che sono dati sulla base dei quali si farà poi la progettazione e il dimensionamento del sistema. E sono dati di dominio in qualche modo. E poi magari il committente non li conosce, ma allora bisogna andare a scoprirli, che non sono irrilevanti ai fini del progetto quindi quello che noi chiamiamo un requisito può essere una frase, può essere uno schema, un diagramma può essere una formula matematica ma è comunque un'informazione strutturata che definisce una qualità che il sistema finito dovrà avere Quindi io so che il sistema dovrà fare questo tutti coloro che sviluppano il sistema, fanno la progettazione e l'implementazione, faranno in modo, cercheranno di fare in modo che il sistema faccia questo. Tutti coloro che faranno il test verificheranno che il sistema faccia ciò che è stato richiesto dal requisito. E l'utente finale e il cliente finale poi avrà un sistema che fa quella cosa lì. Quindi il requisito deve essere innanzitutto. Comprensibile, almeno da due lati, dal cliente e dal da progettista. Questo analista, oltre che essere un po' psicologo, un po' traduttore, deve poi produrre in output un documento che fa vedere al cliente e gli dice: Guarda, io qui ho scritto quello che ci siamo detti, ho formalizzato, analizzato, formalizzato quello che ci siamo detti, ti riconosci in questo? È questo ciò che vuoi fare. Allora ovviamente non deve essere un documento troppo tecnico, perché altrimenti il cliente non me lo capisce più. E non ti firmerà mai lì sotto sì, è questo quello che voglio fare. Quindi deve essere sufficientemente ancora comprensibile e semplice. Per questo che noi ad esempio giochiamo con UML, usiamo UML, perché tutto sommato, essendo grafico, è anche un pochino facile da spiegare a uno che non conosca magari i dettagli della formalizzazione, non capisca bene cosa è la cardinalità, ma. Comunque riesce a seguirti in un ragionamento, in questi diagrammi, no? Cioè, ovviamente se lo, se lo riguardiamo insieme, insieme con l'accompagnamento di parti testuali che ci dovranno essere. Ma nello stesso tempo, qui deve essere sufficientemente comprensibile da essere compreso a un non specialista informato, ma a un specialista di dominio, al committente. E sufficientemente preciso da essere la base per la progettazione successiva. Cioè non posso far contento il cliente, scrivere tre frasette belle e poi sta roba qua quando la do a qualcuno implementarla la legge dice ma che schifezza mai dato che non si capisce niente. Da che parte la devo girare per implementare? Non c'è scritto nulla di, di, di quello che mi serve. Quindi deve rappresentare informazioni precise, ma comprens ancora comprensibili. Da questo momento in avanti, poi, invece, nei livelli successivi, Possiamo anche in qualche modo perdere la comprensibilità a un essere umano, purché manteniamo la comprensibilità, la comprensibilità a un ingegnere informatico. Perché da qui in poi si parla solamente più a livello tecnico. Ma il primo gradino, giustamente, deve coinvolgere anche il committente. Quindi deve essere ancora comprensibile. Poi, a che livello di dettaglio devono essere queste cose? Ho detto che devono essere precise, non necessariamente dettagliate. Comprensibili verso l'alto, precise verso il basso, precise nel senso di non ambiguo, la cosa o è detta o non è detta, o è detta bianca o è detta nera. I formalismi che abbiamo scelto noi sono per costruzione, non ambigui. Poi puoi fare una cosa giusta o fare una cosa sbagliata, ma quando l'hai definita ha no, un significato solo. Quanto, Quanto deve essere dettagliato un elenco di requisiti, una descrizione di requisiti? Eh, dipende. Da un lato deve essere abbastanza dettagliato, a questo punto qua, da poter essere usato anche su base contrattuale. Quello vuol dire che finita la fase di analisi, io ho il mio bel documento dei requisiti, lo porto al cliente, lo condivido e lo firmiamo entrambi. A questo punto il cliente dice va bene, sono d'accordo su questa funzionalità, facciamolo implementiamolo allora nel momento in cui ci implementiamo c'è dietro poi un contratto con dei costi, con dei tempi di cui quei requisiti diventano un allegato ogni volta che un allegato tecnico o un contratto ha delle ambiguità questo significa potenzialmente ma nello stesso tempo deve ancora lasciare sufficiente spazio per la progettualità di chi poi dovrà costruire il sistema. Cioè io non devo, devo essere preciso dal punto di vista delle funzionalità, delle, delle caratteristiche che l'utente vuole avere, ma sul come queste caratteristiche verranno implementate è meglio se non dico nulla. Ci penserà poi chi dovrà fare il design e l'implementazione a scegliere quali sono le soluzioni tecniche migliori. Tanto, al cliente non deve interessare se rispetta le sue caratteristiche. Addirittura, molto spesso, quello che succede, dal punto di vista contrattuale, ci sono due, due approcci. Tu puoi decidere, mettiti nei panni del cliente, il cliente decide: ho bisogno di un sistema informativo, prendo una società di ingegneria software società di consulenza, dico fammi questo sistema informativo allora a questo punto si stipula un contratto che è spesso su due fasi la prima fase è l'analisi proprio, quindi diciamo guarda per i prossimi 4 mesi facciamo analisi e io che, poi me la paghi concordiamo quanto costano questi 4 mesi di analisi poi a valle dell'analisi ti potrò fare un preventivo per l'intero sistema perché finché non ho fatto l'analisi non ti posso dire quanto costa non posso capire quanto sarà complicato. E quindi a quel punto facciamo poi il secondo contratto per lo sviluppo. Questo era è il pacchetto ideale. Poi c'è il pacchetto venduto da, da un agente di marketing, di vendita, scusate, che invece vende tutto a corpo, dice sì, sì, sì fa, un, fa un prezzo a caso, eh? e poi dopo arriva la monolista e dice senti, io questo l'ho già venduto per questo prezzo. Vai a fare un per questo sto file. Per eh? Magari quel prezzo tipicamente è la metà di quello che costa realmente farlo. E poi sì, magari non funziona. Vabbè, parliamo di cose ideali. Quindi questo è il primo punto. La seconda ipotesi è, eh, io cliente, anche qua mi rivolgo magari a un consulente esterno per fare fare di analisi, ma poi per fare l'implementazione, magari non mi voglio rivolgere alla stessa società voglio mettere a bando e vediamo il miglior offerente oppure la società stessa che fa l'analisi e poi decide di subappaltare l'implementazione allora in questi casi in cui non è detto che ci sia continuità tra l'analista e il progettista il documento di analisi non solo diventa il contratto vincolante tra cliente e analista o tra cliente e sviluppatore ma diventa anche poi una base su cui candidati progettisti, cioè chi partecipa a questo bando, a questa gara cercherà di proporre le soluzioni migliori quindi devi lasciare spazio alla progettualità non vuoi, non puoi definire tutti i dettagli uno perché definire tutti i dettagli ti costerebbe troppo in fase di analisi due perché se tanto non lo devi implementare tu, perché mai devi definire dei dettagli che vanno a vincolare il lavoro di qualcun altro se non c'era motivo di farlo ovviamente. quindi bisogna riuscire a essere precisi, non ambigui, ma allo stesso tempo fermarsi quando si entra nei dettagli di implementazione per permettere appunto una opportuna interpretazione delle varie funzionalità, delle modalità con cui le funzionalità saranno realizzate da parte di chi poi si proporrà per realizzarle. Capite che è un casino, è abbastanza complicato riuscire a produrre un documento che abbia in sé tutte queste caratteristiche. Leggibile dal punto di vista tecnico, leggibile dal punto di vista del dominio, eh, diciamo così, solido per essere una base contrattuale, ma allo stesso tempo inter interpretabile per poter lasciare ancora progettualità, libertà di progetto a chi fa il design. Però se, se siamo bravi riusciamo a, eh, a realizzare, diciamo così, permettere la convivenza di tutti questi requisiti diversi, no? di que tutte queste qualità diverse che deve avere la mia documentazione di requisiti. A dire la verità, eh, non tutti i requisiti devono essere alla fine condivisi col cliente, no? perché effettivamente magari ci sono dei requisiti veramente tecnici che non hanno, non, non, non hanno interesse no? per il cliente veramente detto, propriamente detto. Allora, Per questo si parla a volte di requisiti utente o requisiti di sistema o requisiti di sviluppo. I cioè, requisiti utente sono la parte di requisiti che, se, che devono ancora essere comprensibili per il cliente. Quindi tipicamente conterrà delle frasi, dei disegni, degli schemi, degli esempi, delle spiegazioni. Pur mantenendo il rigore e la precisione, eh, quindi non stiamo parlando di narrativa stiamo parlando magari di descrizioni testuali precise in cui si usano i termini del glossario in modo coerente, in cui si usano i verbi in modo coerente, eccetera, eccetera, in cui ci sono dei diagrammi che sono formali, non solamente decorativi, però con attenzione al fatto che anche il cliente deve, essere, deve, deve leggerlo perché deve approvarlo. Invece c'è una parte in cui possiamo avere dei requis, cosiddetti requisiti di sistema tra i cui destinatari non c'è più il cliente iniziale e quindi magari dicono le stesse cose con un livello di taglio maggiore, con una terminologia più tecnica. Entrano in dettagli maggiori, no? che cosa? trattano aspetti, che so, la linguazione qual è? Più, magari in, una, in un contratto di, su, di subcontraenza lo voglio vincolare, perché magari io voglio vincolarti a usare quel linguaggio, quel framework, perché so che si integrerà più facilmente con gli altri sistemi informativi che ho, casa mia, che ho in casa mia. Però quello è un requisito di sistema. Io che ti appalto un pezzo e so che quel pezzo dovrà poi giocare bene insieme agli altri. Non è un requisito utente. Perché all'utente il fatto che si integri meglio o si integri peggio non interessa, fino a quando non si ribalta sul posto o sulla funzionalità. E quindi in realtà c'è una parte anche del documento di requisiti e più si va avanti, più vediamo che questo documento di requisiti si arricchisce di dettagli e questi dettagli di cui si arricchisce sono dettagli che chiamiamo qua di sistema o di sviluppo che a questo punto non, ne non necessariamente vengono più condivisi col cliente finale, ma possono essere condivisi dove ci siano dei subappalti con un fornitore esterno, con qualcun altro che mi fa... cioè, Non è anche qua. Non è bello, ma purtroppo succede che spesso ci sia un'azienda che fa la progettazione e poi subappalta l'implementazione, il coding vero e proprio, ha ancora un'azienda diversa. Quindi tra i componenti, il committente, l'analista, il progettista e l'implementatore che sono aziende diverse. Poi di solito il testing lo fa di nuovo il progettista. Eh, e quindi sono aziende diverse che si scambiano informazioni, si scambiano contratti e in allegato a questi contratti ci sono sempre questi cosiddetti requisiti eh, un esempio della differenza tra un requisito utente e un requisito di sistema quindi se pensiamo a un software che, che permette di gestire dei contenuti quindi caricare dei file di, vario, di varie tipologie, poi salvarli, cartelle, condividere, eccetera, eccetera. Allora, il requisito utente potrebbe essere, condivido con l'utente, è che il software deve permettere, deve fornire una modalità eh, per poter eh, gestire dei file attraverso dei tool esterni. Quindi dei file caricati, io devo poter vedere eh, la rappresentazione, quindi riconoscere che un file Word oppure un file Excel puoi modificare degli interni quindi nel momento in cui lo, lo, lo, lo seleziono devo eh, aprirsi il programma giusto e permette di modificarlo e poi magari risalvarlo di nuovo nel sistema questo può essere un requisito in cui il cliente dice sì sì questo mi serve serve vuol dire sono anche disposto a pagare per averlo eh, va bene che sia così non c'è altro da dire poi in realtà poi quando vado a pensare che informazioni devo dare alle persone che implementeranno questa funzione e eh, ragiono dico, ma attenzione se ho diversi tipi di file da qualche parte deve esserci una funzionalità per poter definire quali sono questi tipi di file. Magari predefinisco già 5, 6, 7, Word, Excel, eh, Zip, PDF o altro, ma poi magari l'utente, so, si inventa AutoCAD e io non l'avevo previsto, deve esserci un modo per poterlo aggiungere. E poi per ogni tipo di file l'utente deve poter specificare quale programma esterno lanciare. E poi magari per ogni tipo di file o per ogni tipo di programma Domanda, per ogni tipo di file o per ogni tipo di programma? Pensiamoci un attimo, decidiamo, ma no, magari per ogni tipo di file è meglio. Devo associare un'icona, diversa e riconoscibile dalle altre. Eh, e magari... E poi alla fine devo avere un meccanismo per cui quando l'utente seleziona un file che è rappresentato da un'icona di un certo tipo associata a un programma di un certo tipo, effettivamente venga lanciato quel programma. Allora, il punto 1.5, detto in tante parole, è molto simile al punto 1. Cioè puoi agire con dei file di vari tipi usando programmi esterni. Ai punti precedenti sono comunque cose da implementare che sorgono a un, nella fase di analisi dettagliata, sì ma questa frase qui cosa implica? Cosa vuol dire? Un po' quello che abbiamo già fatto, no? abbiamo cominciato a fare, un processo. Allora apre questo, ma per aprire c'è il tipo, il tipo è associato a un'icona, l'icona è associato al programma, eh, allora vediamo di modellare questi dati, vediamo di capire chi li inserisce, quando, come, questo entra nei requisiti di sistema. All'utente interessa che il sistema sia in grado di gestire file di tipologie diverse con tool diversi che ciascun utente può personalizzarsi. Questa fase che ciascun utente può personalizzarsi, là sopra non c'era neanche scritta, ma è ovvio che debba essere così. Nella fase di analisi ci, diciamo, ci ragioniamo e scopriamo questo. Quindi è, stessa, è la stessa caratteristica del sistema, sono descritte in due modi diversi: per l'utente o per gli sviluppatori immaginate un po' una cosa in cui io scrivo una frase se poi ci faccio zoom salta fuori una mezza pagina che descrive meglio come è fatta qui non c'è ancora scritto che ci deve essere un link qual è la risoluzione dell'icona su quante pagine web si sviluppa questa funzionalità non c'è scritto nulla di come verrà implementata c'è scritto che questa macro funzione per funzionare bene in modo organico deve corrispondere a queste 5 funzionalità specifiche se facessi vedere queste cinque cose all'utente, non ci capirebbe niente, mi manderebbe a stendere. Eh? Non ho capito cosa c'entra l'icona col tipo e il tipo col programma. Io so che se clicco Excel deve aprirsi Excel. No, questo è ciò che dice l'utente, giustamente. Ehm, quindi, noi ci immaginiamo questi requisiti che man mano che il progetto software evolve, evolvono anch'essi. Partiamo da requisiti puramente utente che devono essere letti, condivisi e compresi da tutti, da tutti gli attori della fase di affidamento, progettazione, diciamo, di, di analisi, progettazione e affidamento del, del sistema informativo. Per cui il cliente deve capirlo. I manager del cliente devono capirlo, gli utenti del sistema, che tipicamente saranno persone che lavorano o clienti del mio cliente oppure dipendenti del mio cliente, dovrebbero riuscire a capirlo, quindi sarebbe anche bello coinvolgerli e non di, a, a giochi fatti, guarda che domani il sistema sarà completamente diverso, e lui dice, ma non fa quello che mi serve. Il manager del cliente e del, del contraente, quindi il subappaltatore, cioè, tutti coloro che lavorano su questo sistema devono riuscire perlomeno a leggere e condividere il, eh, il documento dei requisiti utente dopodiché ci sono i livelli successivi quindi requisiti più legati di sistema oppure requisiti più legati al software quindi requisiti tecnici di sistema oppure requisiti proprio di sviluppo del codice e man mano che andiamo giù, vedete che, innanzitutto, nel primo passo scompaiono i manager. Cioè, una volta che hanno capito quello che devono capire, hanno firmato, via. Da questo momento in avanti il problema diventa di implementare, dal punto di vista tecnico, ciò che era stato specificato. E quindi cominciano a essere coinvolti gli sviluppatori software da questo livello in avanti, che cominciano a vedere, ma allora di cosa si tratta, cominciamo a pensare come farlo, come architettarlo, come dividerlo eh, no? come organizzarlo e così via qui dentro di, magari ci potremmo chiedere perché ci sono ancora gli utenti gli utenti finali quando sto pensando alla fase di sviluppo del sistema cosa ne capiscono? ne capiscono in due momenti o per a, a, acquisire maggiori informazioni su qualche dettaglio perché questa cosa l'avete scritta così? ma voi come la fate? Cioè di fatto è utile avere ancora accesso agli utenti, gli utenti futuri del sistema, per poter eh, completare l'analisi in qualche modo. Certi aspetti che magari non siano compresi, quando poi vado nel dettaglio mi chiedo perché, oppure devo fare delle scelte, ancora, oppure, anzi il secondo caso è quello più, no, quello più frequente, per fare dei test. Poi oh, il test di funzionamento del sistema, a chi lo faccio fare? Allora, non fate l'errore, li farò fare al manager del cliente, che crede di sapere tutto. Ah, ma io so cosa fanno i miei. No, falo fare i tuoi, se tu metti da parte un attimo, perché il vero, la vera verifica se il sistema sta facendo ciò per cui è previsto è metterlo in mano all'operatore che dovrà usarlo per tutta la vita da, da, da, da ormai in avanti e accorgersi delle difficoltà dei campi che mancano, delle diciture non corrette, non perfette, non aderenti a quello che ha il suo modello mentale e quindi in questa fase qui di definizione più di dettaglio dei requisiti di sistema è utile, no, facciamo l'esempietto stupido di prima Facciamo un'idea, un prototipo di questa cosa qua, poi mettiamolo in mano un utente. Lui sa cosa, come deve fare per definire un nuovo tipo, che deve scegliere il nome, l'icona e il programma, oppure è una cosa troppo complessa o, o rischia di dimenticarsi dei passaggi. Noi Possiamo pensare che l'utente magari non dobbiamo, mai, non dobbiamo mai dare per scontato che ciò che per noi è ovvio lo sia anche per gli utenti. Perché gli utenti non sono stupidi, ma sono esperti in cose diverse rispetto al nostro E poi vabbè, poi ci sono i documenti, l'organizzazione più relativa proprio alla specifica del software, dove magari mettono anche i nomi delle classi, dei package, delle librerie, eccetera, che a questo punto è solamente più un problema del, eh, di chi ha progettato il sistema e di chi fa lo sviluppo del software proprio. Magari ci può mettere il naso al cliente, ma la parte tecnica ingegneristica del cliente, ovviamente, non, non, non, non sicuramente nei, nei, suoi clienti, nei suoi utenti, nei suoi manager. Quindi, questo è un documento vivo che, man mano che il documento di requisito è un documento vivo, che man mano che il progetto va avanti cresce, si arricchisce di dettagli, viene corretto, si evolve e ha target di utenza diverse. cioè le persone che lo devono leggere. Nelle varie versioni, nelle varie evoluzioni sono diverse, ciascuno è interessato a una porzione diversa. E cosa contiene al suo interno questo documento? Allora, una prima macro-macro divisione è questa: un documento di requisiti può, può contenere dei requisiti funzionali, cioè. Descrizioni delle cose, delle funzioni che il sistema dovrà svolgere. Che cosa fa il sistema? Quali funzioni svolge? Posso prenotarmi per l'esame? Sì. Posso cancellare una prenotazione? Sì. Posso prenotare un mio amico? No. Posso prenotarmi dopo la data? No, di scadenza. Posso ricevere una notifica il giorno prima? Sì, dovrei, purtroppo lì non c'è, non ce l'ho pensato. L'elenco delle cose che il sistema può fare. Non c'è scritto come farle. Non c'è scritto se le faccio via web, se le faccio via mobile, se le faccio per telefono. L'importante è che io le possa fare, poi dopo a parte, da un'altra parte decideremo come. Questi sono i requisiti funzionali puri. I requisiti funzionali... Noi li modelleremo usando gli activity diagram, in buona parte anche i class diagram e poi gli use case, i casi d'uso, che vanno a descrivere appunto le interazioni tra utente e sistema per ottenere questi risultati, per attivare queste funzioni. Questi sono i più facili, sono i tipi di requisiti di cui abbiamo parlato finora. Poi ci sono... I cosiddetti requisiti non funzionali, scusate ma hanno un nome sfortunato questo, non funzionali, cioè che non sono funzionali. E come sono? Sono requisiti, a volte li chiamano requisiti di qualità, quality requirements, solo che purtroppo in italiano requisiti di qualità, quality requirement a volte uno rischia di tradurlo come requisito qualitativo, no? ma sì deve essere bello, carino, simpatico, no, no. Qualità nel senso di una proprietà che il sistema deve avere. Se il requisito funzionale dice cosa il sistema deve fare, il requisito non funzionale ti vincola le modalità con cui il sistema deve svolgere quella funzione. Te lo vincola dicendo, ad esempio, che deve farlo entro un certo tempo, tempo di risposta massimo 200 millisecondi. Ti vincola magari dicendo che deve farlo con certi dispositivi di input output. Okay. Deve funzionare anche sugli smartphone più piccoli. Deve funzionare sugli smartphone? Sì no? Deve funzionare sul browser? Quale? Che versione? Anche con Firefox, anche con Internet Explorer 2. Deve essere in italiano, in inglese, oppure in due lingue, o in tre, o in sette. Deve impedire l'inserimento di dati errati. Ci cioè sono tutti vincoli in più che ti dicono tu devi fare quella funzione ma nello svolgerla devi rispettare tutta una serie di vincoli. E normalmente questi requisiti non funzionali sono dichiarati a livello dell'intero sistema informativo. Cioè se dico il sistema informativo deve essere in italiano oppure in italiano e in inglese, lo dico una volta sola e vale per tutto il sistema informativo, non è che ogni pagina, ogni funzione dico, beh, questo è solo in italiano, questa è in inglese, questo... no, lo dico in generale, e quella è una proprietà, una qualità del sistema, come dire è verde, dico in italiano, è una qualità, è un attributo del sistema nel suo complesso. Questi sembrano tranquilli come dei requisiti, sì, ma danno delle qualità generali che deve avere il sistema, in realtà sono i più difficili da realizzare e sono i più difficili da cambiare in corso d'opera. Perché se io ti dico, va bene, ho 27 requisiti funzionali, devi fare 27 cose, e a un certo punto diciamo, va bene, ne aggiungiamo una ventottesima, aggiungo un processo in più, farò delle cose in più, dovrò fare uno paio di in più, se non mi stravolge il modello dati, non, non mi stravolge tanto l'implementazione del sistema. Ma se fino a ieri ti ho detto che il sistema era in italiano, e poi domani dico, ma se lo facessimo bilingue, è un disastro, devi rifare tutto. Non solo devi tradurre tutti i testi, ovvio, ma magari non ci avevi neanche pensato di farlo bilingue, quindi fare un sito in due lingue o in più lingue significa avere non il testo stampato dentro il codice, ma avere la parte del codice, e dall'altra un database con tutte le stringhe di testo. Quindi va, implementato in modo completamente diverso. Oppure lo faccio in un sito web e a metà dello sviluppo dico, ma se ci fosse anche mobile, butto via tutto e ricomincio da casa. Tempo di risposta 300 millisecondi, ma no, facciamo 100 vuol dire che devo testare ogni singola pagina ogni singola funzione, ogni singola ricerca per, ver per verificare che stia di sotto di un certo tempo di risposta Il sistema supporta fino a 1000 utenti, no facciamo 5000 eh, aspetta un attimo con lo stesso hardware con la stessa architettura quindi questi requisiti non funzionali sono quelli in realtà che hanno poi l'impatto maggiore sulla capacità di evoluzione del sistema i requisiti funzionali, tutto sommato li posso sempre aggiungere, togliere, far evolvere le funzionalità del sistema. Ma le qualità intrinseche del sistema costano di più, sono più trasversali. Pensatelo anche dal punto di vista del testing. Se un requisito funzionale è facile prendo un esame che sia tre giorni prima oppure due giorni un minuto provo a prenotarmi e vedo che funzioni poi prendo un esame che sia due giorni meno un minuto provo a prenotarmi e vedo che non funziona il requisito funzionale verificato se invece si è scritto che il sito deve essere navigabile anche da un iphone 4 vabbè, mi devo procurare un iphone 4 ancora funzionante e poi devo testare ogni singola pagina del sito. Tutte, non solo una. Non c'è una linea di codice in cui c'è l'errore se non funziona. No? Cioè, la funzionalità di prenotazione all'esame sarà limitata in 2, 3, 5, 20, 100 righe di codice. Lì, solo in quel pezzo lì, implemento quella funzione. Quindi, se c'è qualcosa che non funziona, se i miei test falliscono, è delimitata lì la cosa. Se invece ho problemi di usabilità, problemi di compatibilità con i dispositivi, problemi di produzione, problemi di prestazioni, non posso andare a guardare solo 100 righe di codice da qualche parte per verificare se. Se ho problemi di prestazioni, devo andare a vedere tutte le query SQL che faccio con il database, tutte le generazioni dell'interfaccia utente, tutta la quantità di dati che ogni singola pagina scambia tra, tra server e client per vedere dove possono essere i potenziali colli di bottiglia ralentamente del sistema. Quindi sono più difficili da soddisfare i requisiti non funzionali, sono molto più difficili anche da testare, da verificare, perché proprio sono pervasivi. Poi ogni volta che tocco qualcosa devo testare tutto. Ho fatto il logo un po' più grande. Ok, adesso vado a testare tutte le pagine se ci stanno ancora nelle risoluzioni degli schermi piccoli. Tutte, perché hai cambiato un logo in un punto. Mentre invece se tocco una funzione... Beh, Ho cambiato il modo di cancellarsi dagli esami. Beh, devo ritestare solo più questa, le altre non le avrei toccate. Poi magari faccio comunque un test di non regressione, come si dice, cioè, quando è giusto una curva di non aver rotto le altre. Però tendenzialmente sono più localizzate le cose. Mm? Noi ci concentreremo soprattutto sui requisiti di tipo funzionale, perché sono quelli che poi variano di molto da sistema in sistema in sistema. Il sistema è diverso dagli altri dal punto di vista funzionale. Mentre le guidi non funzionali sono sempre gli stessi in un certo senso. No? Le caratteristiche di prestazione interfaccia utente, leggibilità, lingua, eccetera, eccetera. Compatibilità con i dispositivi, eccetera, eccetera. Quindi su questo non c'è molto in fase di analisi da, da progettare, non ci sono molte differenze tra i vari sistemi, quindi di questo ci occuperemo relativamente meno. Ma sono quelli che poi alla fine fase di, di, di valutazione dei costi e eh, soprattutto del processo di evoluzione del sistema sono quelli che sono maggiormente vincolanti. Poi all'interno dei requisiti non funzionali c'è un'altra categoria che qui è chiamata requisiti di, di dominio. Viene indicata come categoria separata, ma di solito è della stessa natura dei requisiti non funzionali, quindi è bastardo uguale come i non funzionali. I requisiti di dominio rappresentano quei vincoli che sono una conseguenza del fatto che il sistema informativo dovrà lavorare in un certo dominio applicativo. E quel dominio applicativo potrebbe essere regolato da norme, leggi, consuetudini, standard a cui fare riferimento. E quindi tutte quelle che sono le normative di riferimento di quel dominio automaticamente dovranno essere importate nel documento dei requisiti e, fa, e fanno parte dei requisiti di quel sistema cioè se io faccio un sistema di contabilità e me lo invento così senza seguire le normative nazionali sulla redazione dei bilanci non serve a niente quindi tutte quelle norme lì è come se fossero incluse all'interno del documento dei requisiti non perché l'ho deciso io non perché l'ho deciso il committente non perché l'ho deciso in una lista ma perché il dominio della contabilità è regolato da quelle norme. Se faccio un sistema che va a bordo veicolo, un automotive, anche lì c'è tutta una serie di, di regole, di ergonomia, di attenzione al, eh, alla guida, eccetera, eccetera, che vincolano che cosa posso fare in un sistema software di, che va a finire a bordo di un'automobile. se gestisco delle transazioni bancarie lì avrò tutta una serie di regole sulla sicurezza, sui protocolli, su come vengono gestiti i dati se gestisco delle informazioni mediche ho tutti i problemi di privacy di segretezza, di, di, di gestione del, del cosiddetto dato sensibile eccetera eccetera quindi a seconda del dominio applicativo ciascun dominio si porta dietro poche o tante o tantissime normative che devo conoscere Infatti, di analisi e progettazione e che il sistema deve rispettare queste in buona parte queste sì che sono sottintese non devo lamentarmi col cliente che mi ha chiesto un sistema eh, di guida automatica per un'automobile che lui non mi abbia detto che magari il, il guidatore sarebbe bene che non morisse negli incidenti no? Eh, perché già ci sono delle normative che richiedono un veicolo che abbia certe caratteristiche, certi tempi di frenata, certe risposte, certi airbag, certi livelli di sicurezza. Quindi i requisiti di dominio sono requisiti che l'analista deve conoscere andando a capire quali sono le normative di riferimento all'interno del campo di applicazione del sistema informativo e tenerne conto durante la progettazione. E pregare a tutti i santi perché non cambi una legge a metà dello sviluppo del sistema. Perché qui è la stessa cosa che cambiare un requisito non funzionale, ma non puoi deciderlo tu perché dall'alto ti arriva e ti cambia l'aliquota IVA e ti sballa, no? L'aliquota è trovata in un numero sommato, è, è ancora in dolore, no? ma ti cambia la modalità di calcolo di una determinata imposta e tu a metà del lavoro veni fatto. Quindi queste tre eh, sezioni funzionali, non funzionali e requisiti di dominio, sono, immaginate dei capitoli o parti diverse di questo documento dei requisiti che poi che dovremmo costruire in fase di analisi. Noi proviamo a immaginarcelo completo, poi la prossima volta vi farò vedere un possibile, una possibile struttura, un possibile indice di come può essere fatto un documento dei requisiti vero, ci sono delle norme, altre politiche che eh, definiscono proprio vi danno delle linee guida su come realizzare questi documenti requisiti soprattutto per non dimenticarsi dei pezzi per essere sicuri di aver ragionato su ogni, su ogni singolo aspetto poi ovviamente di queste linee guida noi andremo a estrarre una piccola parte dicendo va bene, in questo corso ci occupiamo di questi capitoletti, di queste parti e è lì dentro che si andranno a infilare i diagrammi che abbiamo già cominciato a ma questo lo facciamo magari la settimana prossima adesso lo facciamo di intervallo e nel tempo che rimane andiamo a vedere il laboratorio 1.